Ah, voglio i pescioni, Dunis! Prendili, prendili che dobbiamo mangiare! Eh, dobbiamo mangiare, eh, forza! Ma non me li prende, cioè, sono duri da picchiare! Eh, lo so, sono duri! Vabbè, tu picchia meglio, picchia, forza, forza, aspetta, eh, aspetta. No, ma li prendo, sono immortali! Mannaggia, i pescioni... Ma no, è, è morto Ok allora praticamente Pesce. Nick praticamente noi siamo naufragati Non so se lo sai perché tu sei svenuto purtroppo Perché ti... Allora praticamente dovevi sapere questo Io ti ho dato una legnata in testa in barca Perché non la smettevi più di urlare Perché ti cagavi addosso perché c'era una tempesta come queste E quindi ah, ti okay. ho fatto svenire Però non ti ricordi più niente sì, siamo arrivati su quest'isola deserta. Infatti, adesso dobbiamo sopravvivere. E qua c'è già una tempesta veramente grandissima. Che Ma cos'è? Un tornado? Eh, potrebbe anche essere un tornado. Allora, qua siamo su un'isola deserta. Quindi siamo in alto mare praticamente. E qua ci sono i tornadi, probabilmente. Quindi devi iniziare praticamente a prendere del legno. Io vado un po' in okay, giro okay. A... a trovare legno. Ma io ho già dove... sete. È normale, bevi dal mare, lo so. Per ora ci dobbiamo accontentare di questo. Infatti, se io premo, eh, diciamo, se io premo questo pulsante, praticamente mi si apre Better Animal Plus. Praticamente, qua ci sono tutti gli achievement che io posso fare. E quindi, uno degli achievement sarebbe tipo un place sucking, che non so che cosa sia, ma fidati, che è una cosa. Eh, dimmi, ho spaccato mani in nudellini e non mi ha dato il blocco. Oh no, perché abbiamo bisogno di altre cose, giusto? Abbiamo bisogno dei sassolini, che però, qua non si troveranno mai. Io non sono sicuro, sai perché non si trovano, Nick? Perché? Eh, perché? Ovviamente, questa isola deserta è un po' roccia. È un po' stupida. Cioè, ovviamente, no? Allora, Nico, ho trovato gli attrezzi del mestiere. Sì, funziona, vedi. Eh, io sono. Un genio praticamente. Ok, tu... bravissimo. Sì, sì, sì, utilizza queste cose. Come si fanno a raccogliere, vabbè? Non lo so. Utilizza questi aggeggi. Io vado in miniera perché praticamente. Così trovo assolutamente delle cose utilissime. Come per esempio la pietra. Oppure il ferro. Il ferro può essere utilissimo per trovare un secchio. Almeno per craftare un secchio. E poi dopo chiaramente purificare l'acqua nella fornace. È una cosa molto utile, ho visto io con i miei occhi da cavallo nel libro della sopravvivenza. Uh, e... Di Beverly Hills o come caspita si chiama <ride> Vabbè, non lo so sinceramente Però tu devi parlare, devi parlare No, ma perché sto provando a raccogliere il legno Ma è un po' difficile Ma che caspita vuol dire? Ma parla senza Eh, ma Sen... perché c'è tipo un tasto strano Eh, sì, lo so come vuol No, Ah, ho capito Sì, perché certo, forse oddio. Ta... Boh, vabbè, non lo so Che cosa intendi con tasto? Una maniera strana Beh. forse intenderai Sì, esatto Vai. Allora, oh, guarda, c'è una capra. Aspetta che adesso la ammazzo. Capra, vieni qua, capra, capra. Allora, questi, i nostri amici, comunque, sono il tempo. Il tempo che ci potrebbe uccidere e, ovviamente, i cattivoni che arriveranno durante la notte. Perché, purtroppo, sì, ne arriveranno un sacco di cattivoni durante la notte che cercheranno di farci fuori quei cattivoni. E eh, sono tipo mostri orribili, comunque. E non so se sopravvivremo, veramente. Questa sarà un'avventura esotica. Perché, appunto, siamo in un posto esotico. Infatti, guarda... Quanto caspita è strano il cielo! E siamo solamente noi due, quindi tu devi svegliarti fuori, eh? Io sì, lo mio. so che mi devo svegliare, lo so, lo so. Ok, bene, allora inizia a farlo, no? Eh, tu che dici? Ok, eh, ok, ok, ho preso 11 log. Lei. Ok, allora gli 11 log mettiteli... Lì... No, scherzo. Però praticamente, uh, ok, vieni con me, bravo, non perderti. Allora, io, i log sono importantissimi perché appunto riusciremo a craftare qualcosa. Quindi vieni con me, forza. Non. Uh, ok, arrivo. In ma è tipo strano, vabbè, arrivo. Non intendi tipo strano, cioè? Eh, perché non si può fare a crafting table. Cioè, quando te metti i log nel. Oh, come nel ti ho detto di parlare? Per il crafting, il crafting. Vabbè, ok, quindi non si può. Sì, perché praticamente, esatto. guarda, dammi, dammi il tuo coso. E, la mia ascia? La, sì, lascia ovviamente, e. dammi Cosa intendevi dire, stupido ignorante. No, dicevo, lascia, cioè, pensavo proprio, visto, Vabbè, ho capito visto. male eh, Sì, hai capito malissimo Praticamente, ma perché ho 64 di... Ma da così tanto? Eh, non è normale questa cosa, eh 64 di cosa, scusa? 64 di... Ma Basta? Boh, so. Vuoi ah. provare? praticamente ho scavato un legno ma secondo me si sì è, è tipo è strano allora praticamente hai capito no no no dammi questo no, è mio però, vedi, certo. è tutto mio allora, ma non è neanche... eh, devi... Oh, sei stupido, non sai usarle, ste cose Stupido, comunque Eh, non posso dirtelo, perché sei stupido Allora lo uso io, basta, ciao vai, sì, Siamo su un'isola deserta In preda alla disperazione, alla fame, alla sete E questo qua cosa fa? Non, non mi aiuta Nemmeno con niente, ma vai a quel paese E sopravvivi eh, da solo, so dato che non sai armi. fare niente Eh, lo vedo, lo vedo, ma che caspita Di libro di sopravvivenza hai studiato tu prima di Entrare Nessuno. nella barca? Nessuno! Eh, lo so Lo so, infatti si vede che non sei preparato su niente Quanto fa 2 più 2? Adesso mi rispondo risponde pesce come minimo, ecco, vedi. Cioè che pizza oh. Manco la matematica, cioè, beh, Ma 2 x 2 quanto io, fa? Comunque. Allora. Cosa vuol dire 2 x 2? Eh, 7 ovviamente. Ah, sì, certo. Sì, ma, non, ma allora, non ti permettere. Allora, noi siamo qui e stiamo viaggiando alla scoperta dei nuovi mondi che ci sono in questa bellissima foresta, però dobbiamo trovare appunto eh ma stai diventando taverna. notte Eh lo so io sto morendo di sette infatti dove morire andare... Anch'io a me rimane solo 3 di sette cioè mm. Sto morendo uh, Eh lo sai che cosa succede di notte vero? Di notte? I mostri mostri eh, nelle isole deserte è solito Che ci siano mostri strani E cattivi che ci vogliono ammazzare Da un momento all'altro Beh voglio dirti che questa cosa non è assolutamente Contemplabile ed accettabile. Mi interessa No dimmi Eh però cioè... i mostri che tipo di arma hai fatto, dimmi tu? È una clava, tipo wooden club. Sì, una, una clava, penso. Ok, bene, allora. Oh, bene. A te. Eh, guarda, io ho già il coltellino. In realtà, qui il coltellino si ah. rompe subito immediatamente. Quindi... Ah, ok. Ho un po' paura, eh. Però allora, inizia a scavare sotto qua, praticamente. Scava un buco e direi di indentrarci dentro il terreno. E poi devo chiaramente cercare anche risorse, tipo con la pietra, no? È presente. E scava di più, stupido ignorante di che più. non sei. Sì, di okay. più di più. Ok. Eh, C'era un piccone. Ma perché io una coda? Cos'è sta coda? Non, non ho capito, vabbè. No, adesso il piccone te arriva, eh. Arriva immediatamente perché scavo anch'io. Molto bene. E in teoria adesso, ok, mi sta dando questi sassolini Guarda che è difficile comunque sopravvivere su un'isola deserta Non è così Molto, semplice. noto, noto Eh, perché è tutto quanto più strano Più anormale, cioè, capito È brutto, cioè, no, brutto no Però dobbiamo ritornare, diciamo, al nostro, al nos alla nostra vita Eh di sì, sempre. ma io sto per morire Perché? Eh, la sete Mmm Ok, eh, perché beve? non hai bevuto? Dai, per favore, per favore per favore. Allora, sparisci dalla mia vista Se non sei capace di sopravvivere Ti, cioè, ti, ti, ti faccio fuori io, così è più breve Mannaggia a te Spari dalla tua vista Eh, ho visto E eh, fai bene a sparire, perché guarda C'è una domanda del genere Ma scusami, ma esiste il muscolo shift Quando tu bevi Muscolo shift? Qual è? Eh, qual è? Dovresti saperlo. Quello della gola, ovviamente, idiota. Ah, ok. Dovevo bere. Ma, allora, allora Sì, l'ho bevuto. Eh, wow. Pazzurdo. Wow, una cosa riparto una cosa buona. Eh, tu, perché tu non hai mai bevuto nella vita. Dovevi esatto. rinpararlo di nuovo. Ma, guarda. Sì, esatto. Eh. Solo tu potevi farmi nervosire in questo modo. Allora, però, mh, adesso io direi di cucinare un pochettino. Perché abbiamo bisogno di cibetto. Sì. Ah, Ah! No, mi sta per uccidere Porca vacca Sposta. No No, vabbè, ma Sei così. vivo? Chiudi immediatamente sopra, ma che cosa ti dice non il cervello? Non non hai ma blocchi Ma porca, mi un manco questo che fare Ma il muscolo de de destro Ah, ok Devi usare il braccio destro L'ho fatto, l'ho fatto Porca pupola, ma veramente oh. Cioè, ma scusa, ma due oh, Non si può fare affidamento su Ho preso su un verme Ma che schifo, cosa me ne frega del verme E eh, boh, magari lo mangio sì, ok, va, va bene, vai, mangialo okay. No, non si cucina, non si può mangiare Eh, vedo Allora, um, beh, io posso cucinare un po' di carnuccia po Potremmo trovare altre cose comunque Sarebbe l'ideale e utile fare questa cosa Ovviamente adesso noi ci prepareremo meglio, Nick E poi dopo usciremo a trovare chiaramente anche altre cose, nuove avventure Per poter capire come ritornare a casa Fare magari una barca e ritornare nella nostra dolce casa E ti ricordi magari quel bellissimo computer che noi avevamo a casa E che ora non ce l'abbiamo più, purtroppo Ricordo. Eh, lo so, bei tempi, bei tempi, Nick Bei tempissimi Erano bellissimi tempi, io intanto prendo queste cose perché sono utili E ovviamente Noi ci... Insomma, magari dormiamo un attimo e poi dopo ci Eh, come sentiamo. si dorme? Eh, non ne ho idea Ah, bene! <ride>